buon di buonasera buonanotte e benvenuti alla ventiduesima puntata con phoenix point nell'ultima missione siamo lasciati con un cliffhanger con una marea di missioni che dobbiamo fare Abbiamo trovato un nest dei pandorani abbiamo un paio di assalti da, dei pandorani da liberare e da andare a recuperare la spida oltre a scorpion che è l'altro progetto di un'arma antica che anche in queste ultime due missioni saranno contro il sinedrio quindi con un autoblindo riusciremo magari a semplificare la cosa. Sigla e si comincia! Allora eccoci qua, intanto abbiamo uff, un po' di gente un po' corrotta. Corruzione: cosa vuol dire? Che uh, avremo fino a che non li curiamo una diminuzione permanente di in questo caso due, due will point. Questo aereo tra, tra l'altro è da uh, riparare. Qua stiamo andando a salvarlo, qua c'è alfa. Um, proviamoci. Ovviamente area corrotta, quindi prenderemo altra diminuzione di will point. Tappeto. Tu hai subito un po' di danni, quindi ti beccherai un po' di cose in più. Abbiamo un po' di armi paralizzanti, eh. E il fatto che andiamo in mezzo a simpaticoni del genere vuol dire che magari possiamo portarci una casa a casa qualcun altro, eh. Sunny Riser, non ce ne hai più eh? No, questo no. Tappeto, sì. Tu potresti paralizzare qualcuno. Vabbè, questo non si sa mai, è meglio avercelo da parte. Toby, Toby, Toby, Toby. avere leggermente più velocità intanto toby mamma mia <ride> diavolata tra l'altro vedete sulla faccia che pian pianino con la corruption si deturpa quindi piano piano dobbiamo recuperare Puoi prendere il Strongman. No, ha senso. Un po' più di Willpoint. Okramot Citizen Eileen. Va bene così. E Don Diego della Vega che è entrato in campo con noi l'altro turno. Extreme Focus potrebbe essere interessante. Questo è il contrario di quello che... Uh... Ci serve, Sniperist ci potrebbe servire, Mounted Weapons, Bombardier, Mounted Weapon Proficiency. Proviamo a diventare un heavy praticamente. Allora, Extreme Focus ci serve. Non abbiamo più pistole paralizzanti, no? No, non abbiamo pistole paralizzanti. E per ora va bene così. You can only recover items carried by evacuating soldier or vehicles. Vabbè, questo lo sappiamo di già. E um, non ci possiamo fare granché. cioè diciamo, Andiamo direttamente nella base dei Pandorani, quindi... Ci proviamo, ci proviamo. Allora, allora, allora, allora. A parte le sirene. La sirena qua, che per ora non abbiamo ancora incontrato, per fortuna e allora prima cosa da fare tutti i curi ma senza neanche pensarci allora non so se vi ricordate qual è questa missione in poche parole saremo in una caverna facciamo un bel in steel frenzy di solito è la prima cosa che si fa qua abbiamo una caverna Uh, dovremo andare a trovare delle torri di. Mh, delle torri di etching. E uh, dovremo distruggerle. Datemi un solo secondo. Allora, finora abbiamo un uovo da distruggere. Allora, qua ci abbiamo. Allora con i steel friends. Intanto possiamo vedere. Più o meno la forma Delle caverna dalla, dalla, Anche nella parte della Fog of War Il Steel friends è bellissimo Poco da fare Meglio non spostarsi troppo in là mi sa Qua ci sono uova è meglio tenere lontane Vai di qua Citizen Eileen Qua dovremmo distruggerlo questo uovo Non Non abbiamo andato Point. Se mi avvicino qua salta fuori un Mindfragger. Non posso paralizzarlo perché non ha molto senso. Dove vi su quello? Proviamoceli. Non lo riusciamo a spaccare. Tanto, se mi avvicino qua, posso spaccarlo a mano. No, questo cos'è? Poison worm. Poison worm, potremmo andarlo a catturare. Il problema è che. proviamoci. Si sta preparando Spaccato Molto bene Qua c'è un punto di rinforzo Di lì non c'è nessuno Però tutte queste uova Mi fanno pensare che qualcuno ci possa essere Malene di qua Tizen. Corruption 3. dovremmo iniziare a fare seriamente qualcosa per questa corruption. Okramoth. Buon Okramoth può andare in rinforzo al... Mm. Che proveste a sparare questo buono? Che poi non lo riesco a paralizzare perché non c'è nessuno che si può, and può andare a paralizzarlo. Né? Non dovremmo avere problemi di sorta, ma non si sa mai. Finisce il turno. Qualcuno sta arrivando. Artron Brutalfa. Questo potrebbe essere già una prima cattura. Ah, tu dovevi ripigliarti, va eh? bene. Quanto hai di punti ferita? 180, quindi questo fa 7, 14, 21, tre colpi. E già che ci siamo. Abbiamo 10 turni di autonomia. Bene. Proviamo andare a spaccare quel uovo lì, eh. Abbiamo quasi più will point però. Actuary! Molto molto bene. Questo è il primo bersaglio che dovremmo andare a prendere. eh. Potrebbe essere anche di qua un Actuary? Forse sì. Intanto abbiamo... intanto spacchiamo uova come se fosse Pasqua. Là c'è un altro Mindfrager. Ok, i, miei, i due personaggi che hanno ceduto il loro soprannome per la campagna sono lì. Allora, l'Echery per ora è tranquilla. Tappeto deve venire avanti il più possibile. Qua bisogna farla fuori con due colpi nello stesso turno. Tobi, tobi, tobi, tobi, tobi. Dovremmo esplorare, sarà di qua. la è il Io di qua. Però non devo avvicinarmi troppo al Mindfrager. Da tutte e due le parti. Trovo di a tentare di portarci alla casa, ma non è il caso. Meno male che ho una pessima mira. Iniziano arrivare un po' troppe rinforze mm. Squishy squashy Vai E facciamo ciao ciao con la manina Facciamo così magari, risparmiamo un po' di... così cambiamo solo un caricatore. E loro stanno lì vicini. Non posso... faccio niente una spitter head uh, qua gli stacco lo scudo dobbiamo raggrupparci di nuovo Ecco, gli fai un po' più male. Se gli spari un paio di colpi... ...già solo tu... ...potrebbe essere un'ottima idea. Testa, che è quella meno armata. E adesso si prepara a schiudere tutte le uova. Quindi dobbiamo farlo fuori. Pensavo mancasse il colpo. Allora. Non questo. Questo intanto lo possiamo già tirare giù. a distruggermi quello e questo lo facciamo fuori con un cecchino vai! ma direi anche che va bene anche se è too easy eh Overwatch? Ok. Ne manca ancora una di torretta. Stiamo discretamente bene. Molto, molto bene. Dobbiamo trovare l'altra. L'altra torretta. Un altro vetto. Questo cos'è? Poison worm. E tra l'altro se gli tiro una botta mi sa che.. La parte che non ha molto senso, cioè prendiamo e andiamo, basta. Malena avrei bisogno di una cura. Enemy spotted. Eccolo qua. Molto bene. Là ci sono tutte le uova, quindi Toby puoi andare di qua. No, merda. Se è accorta. Qua un disastro. Qua un disastro. Toby? Eh... No, Toby. Okromot? Ritirata. E copri Toby da qualsiasi cosa possa venire fuori da lì Tu copri di qua Allora c'è il vantaggio che una volta Distrutte le due hatchery Stiamo a posto eh? Non abbiamo bisogno di ritirarci Uh, salvi Sto pentendo di non aver dato la pistola paralizzante a Okramoth Vabbè, lo facciamo fuori questo qua semplicemente No, ma davvero Non ci credo, non ci credo, non ci voglio credere eh, Vai qua e tiragli una botta vai beh ormai non ha più senso coprirsi non coprirsi Adesso... ah, ho solo un action point niente prossimo turno qualcuno verrà ancora catturato ma vabbè Vai Don Diego a Cromot non ha point Citizen Let's do this. Copre questo corridoio Adesso ormai non può più fare granché. E prossimo turno. Aspettiamo che qualcuno venga catturato. Ed è ancora Okramoth. Okramoth. Poi, poi ne parliamo eh, di questa cosa. Allora, sono tutti tizi che hanno una marea di occhiaie quando vengono corrotti. Esattamente come l'ingegnere medio. Bravo injured, Let's have a look. Ciao Bene There. Hatcher è distrutta Molto velocemente Tobi aumenta l'esperienza Molto bene E un bel po' di relazioni diplomatiche migliorano e adesso vediamo se... di difendere l'altro Haven e fare la stessa identica cosa. Distruggere gli Haven è il miglior modo per migliorare le relazioni diplomatiche. Non sarà sempre così facile. Questo è l'Haven base. Poi arriveranno nuovi nemici e nuovi Haven sempre più difficili da... Cioè, Haven eh, nidi sempre più difficili da combattere. Dove recuperato un Artron? Oh, possiamo... Prendere una. Ah, Bene. Be we'll al network, e up a liaison office per con i tuoi Molto bene. Moment, mission to... Prima missione diplomatica con eh, New Jericho. Stiamo bevendo una messaggio The Hierophant will be pleased. Oh, uh, ok. Va bene. Bene, bene, bene, bene, bene, bene. Uh, un sacco di cose interessanti, eh. Hanno pris Class. Mamma mia, ci vuole un sacco. Finiamo l'Antidiluvian Proto-Scivilization Advanced Melee Weapons. Anche questo. Qua iniziano a essere un po' uh, nemici un po' tutti, eh? Quindi è un po' pericolosa questa situazione. Quindi vuol dire che ogni missione che facciamo c'è sempre qualcuno che si arrabbierà. Tu hai livellato, possiamo fare Inspire. Quindi aggiungi, ogni volta che uccidi un, uh, un nemico diamo un uh, Will Point in più. Con tutti i Corrupted potrebbe essere interessante. Oppure, oppure, fare quello che avevo pensato già al tempo. Che tu mi prenderai delle armi esplosive, oppure un bel fucile a cecchino e piazzarti almeno 4 willpower è pesante. Almeno 4 willpower è molto pesante. Un po' più di velocità va. Malena. Malena ha bisogno urgentemente di cure. Bye. Non ha molto senso in questo caso. Ma la velocità sì, la velocità ha sempre senso. Tappeto. Non è molto che okay. Fare forza ocromot. Mi serve rapid clearance. Mi serve che tu abbia rapid clearance il prima possibile. Citizen più Will Point Guarda, te questo qua come sta diventando cautious oh, però, meno 10 damage non è una gran bella cosa assolutamente willpower che stiamo scherzando, questi senza willpower non hanno senso lo chiamiamo Don Zauker domaggio al fumetto diamo un sacco di nomi da dare ragazzi scrivetemi nei commenti o mandate un messaggio privato quello che volete eh? dobbiamo assolutamente trovare dei nomi allora voi potreste andare a salvare questi ancora visto che la missione della è andata così bene bene altro even da salvare Abbiamo creato un Marduk's Fist, quindi un martellone che potrebbe servire a te. Bene. Questo cosa ti dava? Perception e accuracy. Questo va bene per i... non va bene per gente come te. La gente come te va bene... Più una velocità. Adesso un pantalone che va bene per i cecchini. Cecchini che ormai sono quasi tutti mutati. E chi non è mutato? Questo ha Stealth e Curse. Questo ha Curse uguale Perception. Mm, tu cos'hai qua? Se, sei quattro. So curious Legendary di più Perception. Va bene per questo. <ride> Mi fa ridere questa fosforescente mosca, mosca troppo palestrata che ha saltato l'ex day. È bellissimo Lupin IV, è bellissimo. Questo era un nuovo rincalzo. E eh, va bene così. Allora, voi intanto andate avanti. Tobin, ad essere un po' troppo corrotto. Vuol dire un salto. Un jump in meno. E eh, pian pianino li curiamo eh. Ma tu puoi avere questo invece che quello. Anche tu puoi avere questo. Una pistola della quale dobbiamo ancora fare ricerca. Sempre che i nostri amici non decidano di regalarci cose. Non credo, deploy team misto, cioè c'è una marea di materiali qua. Allora. Tra l'altro, non ho visto non uh, corruption, molto bene. Allora, Space Invaders, possiamo metterlo a posto di È ancora troppo piccola per fare questa roba. solo questo schioppo non ci sono altri schioppi più efficaci no questo che cos'è scusami è un heavy? è un heavy questo in teoria potrebbe usare la mitragliatrice ma perché ha fatto evita? cos'è un un assalto heavy? Mm, vabbè, non aveva... probabilmente avevo qualche cosa, che... cioè, pensano a qualcosa di più intelligente. Theo Rooster. Non abbiamo più mitra, eh? Questo che cos'era? Eh, dai, dà un, un bel po' di perception. Vai! Non ho visto le armi paralizzanti. Speriamo di averne qualcuna. Un attimo solo. Allora. Come al solito dovremo uccidere tutti i nemici e proteggere le varie strutture. Ah, ok. Dark Merson... Uh, ok. Per un attimo l'ho visto oh, Sento la mancanza del brista eh. Primo nemico Ed è già quello che non voglio incontrare akero Ach Tra l'altro gli Acheron non... Oh mamma, questo corre come un matto, ma non ma non è un cecchino, quindi non ci serve. Allora. Con gli Acheron l'unica cosa che bisogna fare è star lontani. Oh, c'era qualcuno? Brancaleone da Norce in inglese. Qua abbiamo un assalto. Max Power. Cosa noiosa che lui chiama i rinforzi se ci scama. E dobbiamo yeah, evitare che lui chiami i rinforzi per ora. E poi iniziare a martellarlo come un fabbro in modo tale da tirarlo giù il prima possibile. Uia! Qua ci sarà un cecchino che sparerà sicuro, quindi chiamerà rinforzi con maledetto Bravo, anch'io sono contento che tu sei nato e pronto. Hai ah, il cosa paralizzante che non ci serve in questo momento, ma va bene lo stesso. Tu entri di qua tanto controlleremo i nostri amici Space Invaders tenta l'assalto di qua. Poi nice appena magari andiamo di sopra e cerchiamo di tirarli giù dall'alto, eh. mm. Beh, penso che non potremo fare nient'altro. A meno che tu non vai di qua, lo attivi. Lo attivi, bene. E se tu vai di qua... È un Mirmidone, vabbè, vale. ci sta. Se quello tenta ad avvicinarsi troppo, gli spariamo. Anche tu vai di qua. E se tenta di avvicinarsi troppo Gli spari L'importante Non so cosa abbia fatto Ma non mi piace Gli ha, gli ha disattivato un braccio E se ne va Sapevo che non eravamo soli nell'universo No Ha tolto un win point Ha tolto un win point con questo attacco Un altro mirmidone a questo lo dobbiamo aiutare tra l'altro Ah, ha usato il potere che tutti gli attaccano corruzione quando attaccano e questo lo dobbiamo andare a ammazzare va bene toglie un arco sicuro allora se riesce a staccargli il torso questo almeno l'abbiamo disattivato. E questo pure. Tu non hai rapid fire, eh? Allora. Guarda come... Tacco un braccio. Questo non arriverà a casa con noi, ma neanche a pagare. Però quello che voglio fare è arrampicarmi qui di sopra, perché... Questo spittered? spit red? No, buono, è and andato, questo è andato. Questo tenterà di ritirarsi e basta. qua di sopra. E va bene così. Pdor. Pdor avvicinati. Dobbiamo... che non so se tentare la cattura di quello di quella bestia la prima che arrivano delle bestie un po' peggiori. Sicuro quello che vorrei fare è disattivargli la testa il corruptive attack! E quelle sono veramente veramente fastidiosi. Uh, a pelle puoi andare di qua. E... almeno uno di questi insettini lo facciamo saltare mm. piazzati di qua non so che cosa gli ho fatto ma va bene sicuro non qualcosa di male se gli sparo poi mi faccio, faccio male a tutti gli altri Lunar Lander Lunar Lander può andare di qua E speriamo che non salti oh fuori qualcun altro che Perché tu sei quello più, meno corazzato di tutti Max Power Max Power copre Max Power copre tutti Magari con il mitra Magari con il mitra. Non abbiamo più nessuno che si può muovere. Va bene, fino al turno e vediamo un po' cosa che succede. Che scemo. Un Overwatch completamente inutile. Eccolo qua il bestione. Fino che attacca quelli i loro va bene. L'importante è che non attacchi i nostri. Questo è un Acheron. Un Arthron, pardon. se distrugge qua lo pazienza, sinceramente. La cosa più importante è cercare di far secco questo. Potremmo tentare di staccargli le gambe. Non lo possiamo neanche impanicare. Che perché è una marea di willpoint, sto roba. Un tritone sta arrivando, eh. Allora, sono tutti di qua. Allora, tu? Oh, brava, bella così. Così ti voglio. Iniziamo a fargli saltare un po' di gambe. E anche l'altra gamba. Prova a saltare adesso. Maledetto. Mm, corruptive attack. Nostra migliore chance è muoversi indietro. E coprire. questo quanto ha di... 8, 16, 24. Potremmo portarcela a casa. 8. <ride> non ho dimenticato il pinch Million. Intanto quello là ha due gambe di meno, quindi potrebbe già essere interessante. Allora, vai di qua. Ah beh, certo, quello là, certo, sì, sì. Che ce n'è uno. Ah, rinforzi. Vabbè, mettiti qua. Intanto... Andiamo per il torso. Facciamo qua. Vai! Here. Max Power. Non ha tante armi paralizzanti. Non so se me lo posso portare a casa, anche perché le uniche armi che ho mi sa che sono da vicino. E quello neanche... Che per idea bisogna attaccarlo da vicino. Neanche per scherzo. Fai uno scherzo agli amici, attacchi un acheron da vicino. Oh, no. no. No. Oh, c'è un'arma paralizzante. Però questo affare qua è una spugna di colpi, 800. Quindi vuol dire 80 paralisi. Questo ne fa 7. Quanto ha di carico nel caricatore? 8. 7 per 8 48. Devo arrivare a 80. Il bello di bersagli grossi e che comunque spari, lo colpisci. E intanto gli tiriamo via un po' di, di action point, che va bene, lo stesso. Tu intanto potresti provare a... Sì, sì, vai, vai, vai. Tra le stelle sprint e va. E mangia anche dei libri di cibernetica, per favore li circondiamo l'appena si sposta un attimo allora altri cecchini tankiamo l'abbiamo già messo lì Gli sputa addosso. E' è pure corrotto. So dannato che la, le, gli attacchi correttivi sono fastid... NO! Questi devono morire, questi devono morire il prima possibile Vabbè tanto tu vieni a casa con... Nooo C'è bisogno di un aiuto Tu sei nei guai Mancato Riuscite a mancare un bersaglio così con una pistola eh? Anche tu Complimenti Com'è possibile E tu te ne vai Va bene E tu che ci fai qua No, gli ho staccato un braccio. No, sta, sta mettendo bene. Allora, Lunar. Aiuta il tuo amico, va. Vabbè, allora svuotiamogli addosso il caricatore paralizzante. Eh. Il problema è che dopo i primi set dopo il prima paralisi lui ha i danni ridotti. 8, 16, 24, 32, no non ce la faccio ma neanche a pagarlo. Oh. Mamma mia. Vai! Non ci credo. Non ci credo. Non ci voglio credere. E ciao, e tu non serve più a niente. Però neanche qua la situazione sta facendo un po' troppo calda. Ma questo manco... Uno, ma no, con il medikit non ce la faremo mai. Eh, eh dobbiamo ritirarci. non puoi fare più niente magari lontano dal suo sputo corruttivo ecco Arthur Scourge potrebbe essere no sono 3 contro 2 5x5 Andatiti qua C'è sempre lo sputo corrosivo, eh Corruttivo Generating torso On the move porteremo mai a casa tu hai ancora qualcosa da sparare però tu non hai il hmm. quick aim ce l'hai no overwatch non è quick aim Ma come ho la sensazione che da ti ha una mira terribile? Mamma mia. No, è, come, è, è come non provarci. È come non vederlo. colpire nessuno sono le braccia che gli danno lo sputo corrosivo 72 mm. Eh ma già c'è la camionetta qua. Ah no, ho sbagliato scusate. Tu puoi ancora paralizzare qualcuno eh? Andare di qua, dargli un colpo di paralisi questo. E questo d'arriva ti fa un fondo che fa provincia. Ok. E così mettiamo quell'altro coppolo lì. E vattene. Mamma mia Questo non, non arriva alla fine Questo non arriva alla fine E te, te da dove arrivi? Ah ora ha chiamato altri rinforzi Tu te ne vai Un po' di mutagen che se ne va Ma l'altro lo prendiamo Oh no, un altro tritone. E tu da dove arrivi? Ah, ma hai fatto il giro, simpaticone. Vieni a farti paralizzare un po', va? Vabbè, un obiettivo l'abbiamo perso. È importante è difendere gli altri. Per cloud corruptive cloud dannato no buono ce n'è impanicato uno ehm, penso che siamo troppo nei guai per, per catturarlo mi sa Ah, non ho troppo will point. Ah ha no, tre di will point intanto. 5x5. Tu quanto hai? 8, 16, 24. Sì, te lo po ti posso portare a casa. Almeno tu. Vieni a casa con noi. 8, 8, 16, 24. almeno tu vieni a casa con noi. Uh, forse è il caso di tirarla giù. Pronzo presso 72. Non in un inventory Porca miseria. No, in inventory. Tu non hai... Mm, no, sei, tu sei impanicato e l'altro non può sparare. Niente, dobbiamo far fuori questi tizi qua. E alla svelta anche. Qual è il nostro plan? Acquiring target? E sinceramente più che quelle lì fanno spavore quelle nel corridoio. Tanto questo gunner se ne va fuori dalle valle. quello se ne può andare. Anche tu potresti andartene. Oh bene, qua impanicata, ora ho Mo... finalmente oh, qualcosa che può andare per il verso giusto. Tu sei impanicato. Tu potresti... Tu... Here. No rest for the weary. I'm... Uh, I'm getting there. Vai. E il footpad sono rimaste due tritoni. Let's. Go. Max Power, Max Power, curati. E non hai niente nell'inventario. Eh? potresti cedergli la tua pistola però non è ready. Okay. So I'm ready. sono due paralizzati tu non stai facendo niente per ingaggiare quelli là. Together, The Dark non hai più colpi paralizzanti, Vabbè, eh, che facciamo? Mettete in overwatch. Tu? Cazzo, non ho. Sono dimenticato che questo può saltare. Questo se ne va. Ok. No, autovemma. 5x5. Proviamoci. Se porto a casa qualcosa lì, possiamo... Proviamoci. Facciamo un grande balzo in avanti con la ricerca. Tu sei impanicato. Um, non riusciamo ad andare per la cattura. No, ma il problema era che... Questo l'ho messo in una posizione sbagliata. Vai! Allora, qui c'è un... e cerca di ammazzarmelo quello lì per piacere. bene dai hai l'occasione di tirarmelo giù vai ancora una marea di will point qua tutor non può fare niente space invaders Ready to eh, non gli arriva niente di colpi. Proviamoci lo stesso. Niente. Gotta keep going. I can do it. Vai, paralizzamelo più che puoi. 12 di paralisi rimasto max power che però non può fare granché a parte tirargli una mazzata ma con cosa? Non può tirargli una mazzata andan free hands Non ho fatto niente Ciao mm. C'è un altro tritone Dov'è l'altro tritone? Ah è qui Vabbè, quello paralizzato, ok. E è questo là. 65 Forse ce la possiamo portare a casa Ready for action, ok I'm, uh, I'm Sì! Sì, donazione ce lo portiamo a casa! Una missione veramente terribile. Però ci siamo portati a casa un regalone. Un regalone. Penso che serva per la storia, questo. Ho una tensione dentro. Non pensavo di riuscire a portarmelo a casa. Abbiamo trovato anche la base dei pandorani Il problema è che adesso abbiamo Una marea di Guardati ho rooster Allora Containment Allora iniziamo a Arrestare 112 Vai 70 Di mutagen Va bene Tu hai bisogno di una cura urgente Mamma mia Sembra me dopo qualche serata Aumentare la Dov'è il nest? Eccolo qua! Corrupted Airy anche questo. Danto Lunar Lander è... Eh. Allora, ready for action. O Boom Blast. Aumenta un po' i punti vita perché sei messo malissimo. E tu dovresti fare l'allenamento da Heavy, eh? Tu non dovresti avere questa roba qua. Dovesti avere una corazza un po' più potente. Dovresti fare cambio con Super Frog. Allora, uh, chi mandiamo a farsi corrompere nel dest nest? Voi avete più cecchini, quindi conviene andare, che andate voi. Team bravo. Può andare. Oh, un technician! Uh, abbiamo trovato un'altra una rovina antidiruviana. sinceramente io proverei a attivare delle basi, tipo questa. 80. Cos'ha questa base qua? Mm. Perché poi dovremmo andare sicuramente in Antartide, quindi... Però quello potrebbe darmi un sacco di risorse... Light up link Non lo possiamo più fare Va bene Va bene così Abbiamo una scavenging mission Tra l'altro Potreste andare Abbiamo un epico Potrebbe essere interessante Da fare state andando di qua E va bene Allora Salviamo. Tanto research. Così, finito l'Antediluvian, inizia subito l'Acchiorum Vivi Section. Vai. Ultima missione e poi ci salutiamo. È perché il video è già abbastanza lungo. <ride> Scusate il momento di sconforto per prima. Adesso che con... non so se terrò quella parte e la taglierò. Vabbè, valuterò vabbè. Allora, tu sei corrotto. Benissimo. Allora, tu dove devi andare qui. Però per andare dove devi andare, devi andare al massimo qua. Oh, nemici pandorani. Non me l'aspettavo. Adesso salterà fuori ancora quella bestia immonda. Non posso colpire nessuno, a parte te, qui, così, ma è un colpo abbastanza impossibile. Ah, sono andati proprio fuori. Che pessimo, che pessimo. No. No, non ci credo. <ride> non ci credo. Ho capito il leggerissimo punto debole di questo... Devo qua. Re, eh, ricarichiamo, dai. Mm. 3 minuti e ben già finito, abbiamo già perso niente. ok? che Pensavo che fosse una missione veloce, ma questo è un po' eccessivo. Esistono delle modifiche alla testa per renderli um, non controllabili, eh? ma richiedono uh, mutazioni robotiche, mutazioni cibernetiche, quindi per ora niente. Riproviamoci. Potevo usare un'arma che magari. Tipo un Nagan, come dice qua. Dai, dai, dai, dai. Però la prossima volta per ne da questo. Attivare quella cosa Vai Lupin. Non ci arriva, non ci arriva. E <ride> eh vabbè, ci avvicineremo. Speriamo di campare un turno di... Enemy in range. con la pistola speriamo non arrivi il fragger come prima ok non ci hanno visti nonostante io abbia un accidenti di bestione e un accidenti di autoblindo è al piano di sopra è il piano di sopra No, il di sopra. Poteva fare jet jump sul tetto. Qualcuno mi ha visto. No, forse no. Tu non farti distrarre, tu devi fare una roba. Tutti i tritoni stavolta, meno male che non c'è un fragger come prima. Ah, che scemo. Una volta che l'attivo lo devo andare a riprendere. <ride> no! Mi sono dimenticato di questa cosa. to position. Vai, entra uh, Non so se sparargli Tu cosa sei? Un gunner Tu hai? Armi virali non mi fai niente E qua sarà un tripudio di qualcuno che cerca di farmi male, ma vado là, attivo la sfida. spida. Attivo la sfida, rientro immediatamente e ce ne andiamo alla velocissima. Sarà una magari un rinforzo al... L'unico punto di fuga è quello lì, ne? No, ce n'è uno di là, che è ancora più comodo. Ne ha fatto più male con le pistole A volte penso che parli in un dialetto Mi stanno facendo male, mi stanno facendo male Allora, se io entro qua... E eh, che diamine. Siamo al fian fianco più corazzato. Uh, esci? Vai! Trovo che la spida non si può muovere perché è tappata da Erby Questo non può più fare niente, eh. Shock. Non hai più action point, eh. Uh, uff. Qua è complicato perché qua. Divideranno i colpi tra uno e l'altro, mi sa. deve andarsene il prima possibile. C'è di buono che stanno cercando di colpire questo che è più lontano, è più fragile ma più lontano. Però è questo, questo farà male, questo farà male. Meno male che è una mira di merda. va <ride> beh armi virali troppo corazzato mi spiace questo farò più male non ho idea perché non abbia attaccato ma va bene così beh, va bene. questo non mi va bene no andiamoci non facciamo le catture che qua anche se ce n'è di, di, di roba da catturare ma È riuscito a fare i mali comunque con la pistola paralizzante. Ma la paralisi non funziona sugli autoveicoli. Ora fai? La mista? E tu fai niente. Sono in metà di mille qua. E eh, va bene dai. Si è mangiato un colpo. Herbie non può scappare in questo turno. Forse perché... Allora, tu, tra l'altro, potresti catturare questo qua e andartene. Carina come cosa. E andartene. È rimasto solo Herbie che può scappare fino a qua. Il prossimo turno se ne va. Quando ce lo portiamo a casa intanto. E adesso qua sarà un turno pallosissimo in cui loro cercheranno di avvicinarsi e noi non faremo assolutamente niente. Anche perché è inutile sp sparargli anche, cioè... Se mi hai detto Maniac farà male. Eh vabbè, mettiti in Overwatch. Tanto... Tanto noi di qua dobbiamo andarcene, quindi... Mi fa ridere che adesso sono in metà di mille per cercare di fermarmi. E missione prima è bastato un minefrager, tre minuti, missione fallita. Fantastico. Ciao, me ne vado. Ciao, me ne vado. Ah, eh, abbiamo portato, abbiamo manca solo una missione per del Chaos Syndicate e abbiamo finito la DLC. Questo sblocca, sblocca roba per il uh, come si chiama per gli Aspida? Se non sbaglio, l'ultima missione sarà recuperare il loro veicolo. Penso I have a problem with the Aspida. It's too pessimistic uh, all this knockout and heel business is definitely not my style. Once I am done with this little thing, it will be much more entertaining to operate. I am uh, definitely thinking lasers would fit better, eh? Well, off to work then. Bene. possiamo prendere un altro priest. Magari qua cerchiamo di... Bene! Io direi che il video è già abbastanza lungo. Ciao a tutti e ci vediamo la prossima puntata!